Sì, grazie Presidente per la parola. Io, vedete, cioè pensare di risolvere i problemi di rifiuti presentando 200 e passa ordini del giorno per richiedere la pulizia di tale strada, veramente la trovo aberrante. C'è cioè una politica vecchia che si usava in passato dove si chiedevano, si chiedevano o comunque si facevano anche delle, chiamiamole chiamiamole delle marchette, chiamiamole Palumbo, delle, la delle marchette politiche dove, dove, si chiede, dove si chiede chiaramente all'Aula di votare degli atti inutili e veramente anche uno spreco di carta, perciò ci dispiace anche per questi alberi che purtroppo hanno impresso questo indirizzo politico veramente abberrante. Detto, detto questo, io... Veramente do forza, do forza alle parole dell'assessore e anche del collega Calabrese perché vedete quello che voi avete fatto negli anni è stata una politica di sciacallaggio legata ai consensi, legata ai voti e non legata al, al beneficio di questa città e questo ne è la prova. Vediamo un'azienda veramente spolpata e ridotta all'osso, un'azienda che ha investito negli anni passati 700 milioni di euro tramite affidamenti diretti. Parliamo di investimenti di 700 milioni tramite affidamenti diretti. E qui ci si fanno lezioncine dicendo eh, ma non c'è la programmazione. Cari colleghi, è la prima volta che un'azienda come Ama fa bandi europei è la prima volta che si portano avanti bandi trasparenti insieme al dottor Cantone. Ma voi, cari colleghi, questa trasparenza fantomatica, perché non l'avete applicata negli anni passati? Perché oggi ci dite di pubblicare sul sito la programmazione della pulizia delle strade, però la trave nell'occhio negli anni passati non l'avete vista? Questo veramente, questo, questo, veramente, questo veramente, cari colleghi, è molto ridicolo, è veramente ridicolo. Arriveranno 280 mezzi, io lo so che fa male al cuore quando le cose sono buone, lo so che fa male perché le cose buone, le cose belle fanno male a quest'aula, questo ormai l'abbiamo visto, l'abbiamo capito, insomma, qualsiasi attività positiva, qualsiasi pensiero positivo per questa azienda e per questa città incute terrore, incute invidia, questo io veramente, cari colleghi, non lo capisco. Ed è chiaro che questo arrivo di questi 280 mezzi porterà sicuramente ad avere una città più pulita, una città più decorosa, una città più efficiente dal punto di vista della Polizia delle Strade, cioè noi vogliamo arrivare a un acquisto di 1478 mezzi, mezzi nel 2021. Questa, cari colleghi, si chiama programmazione, forse è un termine che voi non conoscevate, un termine diciamo sconosciuto, ma una pianificazione aziendale, basta poco per attuarla, ma noi lo stiamo facendo, voi non l'avete fatto, mi dispiace anche per questo. Un'altra cosa, cari colleghi, arriveranno delle nuove spazzatrici per rendere ancora questa, queste strade più pulite, arriveranno delle spazzatrici nuove che chiaramente contribuiranno allo spazzamento delle strade, arriveranno anche dei, dei mezzi diciamo alternativi per garantire ancora di più il decoro di questa città. E queste sicuramente sono delle azioni che fanno parte del, del piano industriale portato avanti dalla nostra Assessora Montanari. Vedete, il primo Assessore nella storia che ha una competenza sui rifiuti. Non diciamo, amici degli amici, dei, dei, dei conoscenti, dei, dei partiti che vengono nominati per portare avanti delle ideologie come i tre ecodistretti. I tre ecodistretti presentati da Estella Marino a Rocca Cencia, al Salario... Nella Valle Galeria, cari colleghi, se questo era il piano industriale vostro del Partito Democratico, ringraziamo il cielo che oggi non ci siete, perché se no chiaramente ci troveremmo tre impianti enormi nella zona di Roccacencia, nella zona del salario e voi ci dite che eh, il salario, il TMB è ancora aperto, andrebbe chiuso nel 2018, intanto abbiamo sempre detto che verrà chiuso nel 2019, anche questo veramente fa parte di una memoria corta che è insida in voi. E questo, questi sono dati importanti. Noi Vogliamo arrivare alla chiusura del TMB nel 2019 e non creare ecodistretti o impiantistica in zone che oggi, oggi in questo momento, vivono un forte disagio, un forte disagio creato da una politica veramente scellerata del Partito Democratico e del Centrodestra. Centrodestra che diciamo, cerca di educare un pochino ecco, ehm, anche la maggioranza facendo riferimento a un assistente eh, dell'assessore dell Montanari, però ricordiamo al consigliere Politi che ieri ci martedì ci ha definito eh, inutili e ci ha definito anche eh, nulla facenti, ecco, questo veramente è abbassare il livello di quest'Aula, mi dispiace che oggi non c'è, in questo momento non c'è il consigliere Politi. Però, Caro, caro collega, intanto mi sentirà nella, o al bar mentre starà prendendo il suo caffè, quello che ha fatto l'assessora Montanari, cioè prendendo una persona veramente di grande livello, di grande caratura, è permesso dalla norma, dalla norma, dalla legge, cose che voi evidentemente non conoscete. Perciò io, io capisco che ormai la sconfitta è palese a tutti e questo vi fa male, vi fa male perché state vedendo il cambiamento, lento, per carità, è un cambiamento lento però conosciamo, conosciamo i detti filosofici che il cambiamento viene dopo passo, passo dopo passo. Ecco, noi questi passi li stiamo facendo, li stiamo facendo con consapevolezza, li stiamo facendo con un piano industriale serio, dove sono, sono all'interno presenti dei piani seri come le domus ecologiche, come la green card, come la tariffazione puntuale, come estendere sul territorio più isole ecologiche, Aumentare lo spazzamento nelle strade togliendo, togliendo le risorse che voi avete destinato a una raccolta porta a porta inefficace, inefficiente e veramente aberrante. Perché è una raccolta porta a porta soltanto per presentare i cittadini, per far capire alla comunità europea che in questa città si stava iniziando a fare una raccolta porta a porta. Ma evidentemente i numeri vi sono sfuggiti e vi spiego il perché. Perché nel 2014 la raccolta differenziata era al 30, 34% circa. Nel 2015 si è arrivati a un 41%, nel 2016 a un 42%, oggi siamo arrivati a un 44,5%, un balzo incredibile rispetto al 2014 dove il Conai annunciava che la raccolta differenziata era ferma al 34%. Cari colleghi, questi sono i numeri, non li sto raccontando io, lo dicono i dati, lo dicono i comunicati stampa. Leggetevi e informatevi, anche su questo sarebbe importante insomma, che voi conosciate questi dati fondamentali per capire dove avete portato la città. Un altro dato importante sono le green machine, per noi è un piccolo vanto, un investimento di 2 milioni di euro, comprate nel 2009, abbandonate Concluda, nel 2013 e rinvenute da questa amministrazione. Green machine che voi avete voluto, ma che voi chiaramente avete lasciato, abbandonate nell'officina e questo chiaramente fa male all'azienda fa male alla città e fa male anche a questa assemblea vi siete tanto vantati della semi chiusura di Malagrotta diciamo una porta quasi succhiusa e l'ho sempre chiamata così l'ho sempre chiamata così perché in realtà non c'è mai stata dietro una vera pianificazione è stata diciamo un'azione richiesta una richiesta fortemente voluta dalla Comunità Europea, dove chiaramente si chiedeva... Consigliere, dovrebbe avviarsi a concludere. Sì, Presidente, soltanto tre secondi, mi scusi, ma è un tema che per me è molto caro. Una, una volontà della Comunità Europea che ha chiesto la chiusura della discarica di, di Malagrotta. Ecco, voi, diciamo, l'avete fatto, l'avete fatto però senza pianificare, senza pensare che quella zona aveva bisogno di un risanamento ambientale, aveva bisogno di interventi come la messa in opera del capping e, e, e, e molto altro ancora. Ecco, diciamo questo sicuramente ci fa capire oggi che questa politica del Movimento 5 Stelle è legata soprattutto al bene della città e non soltanto, anzi assolutamente contraria alle preferenze e ai consensi che voi ogni giorno perseguite per cercare di mantenere il vostro sedere legato a quella poltrona. Grazie. Es que...